Hai sicuramente letto da qualche parte che è davvero importante investire in oro perché è garantito nel tempo ed è una protezione del tuo capitale. Ecco, ciò che voglio dirti è che è assolutamente vero. Ognuno di noi dovrebbe investire una parte del proprio capitale in oro. Questo perché ti garantisce stabilità economica nel tempo, protezione del tuo capitale e la certezza che quando andrai a ri mettere sul mercato quell'investimento, quindi a liquidare quell'investimento, avrai un ritorno più alto di quanto avrai investito e quindi avrai un investimento positivo. Si consiglia di investire tra il 15 e il 20% del proprio capitale che scegliamo di dedicare appunto a un investimento.